mai avrei pensato di attivare il mio canale YouTube che riguardano il teatro oppure la dizione o quello che ci verrà in mente di volta in volta poi è arrivato il lockdown e ho deciso di aiutarti con la dizione italiana si chiama rotacismo comincio a dirti che c'è speranza ora che tutte le regole di dizione sono state affrontate ho deciso di partire con i dialetti e da quello che si parla qui se vado di sotto faccio dentro Gera iscriviti al canale ed attiva la campanellina, ti prometto che non te ne pentirai